Beyoncé, quali sono i segreti per un corpo come il suo?. Tornata in forma a tempo record dopo la nascita lo scorso giugno dei gemellini Rumi e Sir, Beyoncé non perde occasione per sfoggiare su Instagram i suoi outfit. E, ovviamente, il suo corpo. Perché, che indossi un abito elegante o un look sportivo, la pop star è la quintessenza della sensualità. Ma quali sono i segreti per mantenersi così?. Una dieta rigorosa. Beyoncé che c'è in ogni cosa che fa?. Sul palcoscenico, sul red carpet, nei suoi video musicali. Non c'è occasione in cui non appaia splendida. Con buona pace della quasi totalità delle donne che abitano l'universo. Sexy e seducente, anche quando si fotografa in versione mamma e moglie tra le mura di casa. Quenby ha in realtà dichiarato che come tutte anche lei si trova a combattere con diete ed esercizio fisico. Non sono per natura la donna più magra del mondo. Ho delle belle curve, e ho combattuto per anni contro diete di ogni tipo fino a quando ho trovato il regime alimentare giusto per me ha dichiarato nel corso di un'intervista a Good Morning America. Nel 2013, Veon che aveva provato anche il regime vegano, accettando una sfida di 22 giorni creata dal suo allenatore Marco Borges insieme al marito Yei Zeta. In quell'occasione, sperimentò moltissime ricette super salutari e del tutto prive di carne, il ragù vegetariano. La zuppa di zucca, le bietole speziate alla maniera indiana. Fino a quando è arrivata a sposare una dieta esclusivamente a base vegetale, che prevede alimenti come gli smuoti e proteici con latte di mandorla, frutta ghiacciata e spinaci. Il mio peso ha iniziato a calare, senza che la pelle perdesse in tonicità, ha dichiarato a sostegno di quella scelta, ma non è solo una questione di chilogrammi in più o in meno, per Beyoncé. Dopo la nascita della primogenita Blue Heavy, ha perso i 27 kg accumulati tornando al suo regime alimentare a base vegetale e ha ricominciato subito ad allenarsi, introducendo nella sua giornata brevi sessioni di training da 5 minuti luna. Devi dare il massimo, non importa chi sia il tuo allenatore o quale programma tu stia seguendo. Devi restare in salute e compiere le giuste scelte, ha dichiarato a Self. L'accettazione di sé. Per mantenere il suo corpo così come lo vediamo, e per sopportare l'intensità dei suoi concerti, Bayon che si allena con la boxe e con la corsa. Mentre, per il suo famoso lato B, fa molti scat con i pesi, è un esercizio perfetto per tonificare tutti i muscoli. Anche se non fai nientaltro, con questo fai un discreto allenamento, ha dichiarato il suo allenatore a glamour. Quindi la ricetta più semplice, quella messa in pratica da Beyoncé, allenamento e sana alimentazione. Ma non c'è solo la palestra, per lei. Danzare è la cosa che mi tiene più attiva. Metto su una canzone che mi piace e faccio i pesi. Cercando di bruciare il più possibile, ha spiegato. È quindi, come tutte, un essere umano. Si allena duro, ma non si mette addosso troppa pressione per raggiungere risultati che il suo corpo non potrebbe per natura raggiungere. E, soprattutto, ha un'idea molto sana della bellezza. Dobbiamo solo pensare a stare bene, ad amarci, ad essere felici con quello che la natura ci ha donato, ha dichiarato in un video. Ponendosi ancora una volta come esempio per tutto il genere femminile.